Un gabbiano che vola in alto. Non spensierati messi fuori da un abbraccio. Il mare è una tavola. Stasera sento una gran carica. Una doppio malto che mi dà. Scusa. Ehi. E guardavamo le onde che si infondono, i nostri piedi come pianeti danzano. Sin in giro mi sento vecchio Trovo difficile guardarmi allo specchio Una canzone in playlist ma annoia Stasera di uscire non ho voglia Voglio vedere un film tipo Gomorra